Ciao a tutti ragazzi qui è FortiMerch che parla e benvenuti in un nuovo video su Fortnite Eh ragazzi lo avete letto dal titolo, ho utilizzato i cheat soft aim, aimbot, qualunque cosa vi venga in mente Stavo facendo una live streaming sul sito Viola dove streammo molto spesso Infatti se anche voi volete seguirmi andate in descrizione nella sezione live streaming E iniziate a farlo perché stasera saremo in live E un ragazzo mi ha accusato di utilizzare i cheat perché avevo una mira fin troppo precisa Ma forse dimenticava che io giocavo da console Ragazzi per questo video vi chiedo almeno 2000 like perché veramente vi farete un botto di risate e poi iscrivetevi al canale e attivate la campanellina altrimenti vi perderete tutti i prossimi video che arriveranno io vi lascio al game è la gente che è incontro che sta fissa così cioè non lo so chiunque incontro ha sempre 200 di vita e una quantità di cura infinita perciò mi incazzo perché non, non è proprio un fight equo, non è mai equo. ma stavo finendo i materiali perché me li dovevo gestire due e stavo anche a morire in generale proprio per una questione di safe se non modifica non mi vede Che schifo, che schifo che ho fatto, mamma mia oh, oh, oh, oh, oh Bravo, ma ti è andata male Però hanno già levato il fatto che puoi andare sotto la sabbia Perché già l'hanno buggato, mi pare Cioè già... Oh, oh, oh Bot, bot Bravissima, raga, ma la sono gestita abbastanza male in realtà Questo si poteva eliminare molto molto più easy Lo fai in fretta principalmente per la safe che sta arrivando Perché altrimenti qua ci muoio Prendi, prendi, prendi prendi. Non ho dato manco il tempo di guardarmi Ma what? Ma questo mo' si blocca sicuro No? Ma lo sapevo Madonna di Dio L'unico essere vivente a cui si blocca così mm, Mi stanno pirando tutti e tre di nuovo Materiali, va benissimo Scambio molto equo per quanto mi riguarda Spari? No, costruisci Dove? Giù Pessima mossa rinforzare rinforzare Meno spero ad entrambi mi hanno sparato entrambi. Mi sono bloccato perché mi stavano sparando entrambi. Non ha materiali e non ha cure. Non aveva materiali. Ah no, ce l'aveva di cure. Eh, ah, sta là. Ok. Dai, ma la posso perdere. Ok, non può più cadere. Posso farmi il giro sull'albero, no? Shh, zitti. <ride> un bijou. Un bijou succulento. Leggiadro come una volpe. Aspettate un attimo perché sto palazzo è sempre complicato Aspettate un attimo, calmi Sbagliato, sbagliato, sono morto, sono morto letteralmente Morto che... No, madonna di dio stavo a morire Eh, un altro là a terra Ci volevano anche lì Ma quella si è rubato quella sua roba? Oh, è roba però Se paga aimbot ragazzi, levo i cheat ragazzi levo i cheat, questo è proprio aimbot godo tantissimo, mi è finito pure il caricatore in quel momento preciso no, questi veramente mo mi segnalano secondo me ok ma disattiva le hack godo, bravo, bravo, bravo, molto bravo è stato molto veloce nel reagire io lento nel, nel muovermi quindi Ah no, eh, eh, dai, eh, dai, eh dai, dai, dai, porto, porto, porto. Ok. Uh, sei che io non sono male. Cioè ero molto politica. solo che dovremmo vedere uh, se c'è altra gente a pinnacoli e se riusciamo a trovare le armi migliori Ci saranno altri live su Demon's Souls ragazzi, io vorrei portarne Non vi voglio assicurare e smentire nulla Quando avrò una mia PS5 però, probabilmente Uh, eh, vabbè, vabbè ragazzi, vabbè, vabbè, vabbè, ragazzi avete ragione, modo disattivo, modo disattivo Troppo, troppo aimbot in un game Fermati! Volevo ripartire da 200 di vita No, lo stavo chiudendo Ah, boys. Questa mi ha bucato, per esempio. Però si cosi buggati li dovrebbero sbaggare eh. Ho tutto il bene. Io prima mi sono sfondato a terra. Qua non c'è nessuno secondo me. Uh! <ride> Mamma mia, signori, ma questa è in botto oggi. Questa è in botto oggi. Questa è in botto oggi, signori. Ma io lo devo disattivare. Madonna. No, no, no, no, no, no, no. no. Pericolo. No, no, no. È no. troppo veloce, non lo capisco. No, non lo sto cap... Ma che. questa Quest'arma fa cacare, comunque. Non, non ho ancora capito bene il suo funzionamento, ma so che fa cacare. Mi basta sapere questo. Forto le hack, però, e eh, avete ragione, raga, mo di disattivo, è vero. Un po' troppo, un po' troppo, a un certo punto. Signori di Epic Games, mi avete sgamato. Tra l'altro, io ora ho l'effetto sia del peperone che di sto coso. Cioè, sono, sono una persona più veloce sulla faccia della terra, credo. Così la safe non mi beccherà mai. Noooo. Vabbè morti, morti, morti, uno dei due muore sicuro. Ma sicuro come la puttuna morta eh, infatti. No. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Devo entrare, devo entrare a qualunque costo, a qualunque costo. Mamma mia. Era morto, perciò dovevo entrare. Anche io ora. No, ho lasciato, ho lasciato lo scar. Sbaglio. Sbagliato, sbagliato, sono morto. Mamma mia, no, ancora altra gente, basta, basta, ve prego, Ve prego, lasciatemi stare eh, Vabbè, buon Cazzo No, no, no, no, no, no, no, no, no Eeeh, vabbè, ma io non ce la faccio più Ok, non è stata una mossa intelligente no! no, no, no, no, no, ragazzi guardate il ping, guardate il ping, guardate il ping, no Ping, ping, ping, ping oh, Stai sotto, stai sotto, non ti permettere Mori, madonna mia... Ma che cosa è successo Volevo fare 15 kill Va bene Come titolo Metto i fan Hanno scoperto che io uso i cheat Beh ragazzi Credo che abbiate capito Che in realtà Non stavo realmente Utilizzando i cheat Era semplicemente Un po' di Mira e fortuna Messi assieme Però era divertente Comunque pubblicarlo Perché in chat Era veramente Scoppiato il panico Quando hanno visto quelle cose Se anche voi Volete aggiungervi ai ragazzi che mi guardano Ogni serie streaming Vi ricordo di andare In descrizione Nella sezione live streaming Ed iniziare a seguirmi Sul sito Viola Perché stasera Saremo in live Ed iscrivervi e attivare la campanellina Sul mio canale youtube nel caso non l'abbiate ancora fatto E noi boys ci becchiamo alla prossima